9 febbraio 1995, Mogadiscio, una troupe del TG2 della Rai viene attaccata da un gruppo di banditi somali. L'operatore, Marcello Palmisano, viene ucciso, mentre la giornalista, Carmen La sorella, riporta alcune ostioni in seguito all'incendio della vettura.